Dunque, questa mattina andiamo ad attivare Monte Gottero Italia Lima Golf 323, se non ricordo male. Abbiamo già fatto un chilometro su strada sterrata. Adesso si va di là. Eh, quello dovrebbe essere il passo del lupo, sopra quella vetta lì, cioè appena dietro quella vetta lì, poi si prosegue per altri due km e mezzo e si arriva a Monte Gotaro. Speriamo non piova. Allora quello là è Monte Zuccone Il problema è che il sentiero è pieno di, di piante, rami, è una continua deviazione, che erano anni che praticamente non veniva una bella nevicata e questa ha fatto pulizia, piante malate, secche eccetera lascio See you, Sota Sicusota, Sicusota, Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra Portable QRP Sicusota. Milano 1 Buongiorno Manuel Eco Alfa 2 delta Tango qui Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra 59 QSL Affermativo, affermativo Manuel, Eco Alfa 2 Delta Tango 5959 QSL si sì, allora ti ho ascoltato bene, alfa 2 del Tatango 57 per te. Un grande abbraccio, grazie Alessandro. Ciao Manuel, salutami la Spagna, ciao! Oh, ancora, eh, Roger Ancona xilofono, over. Roger Ontario Milano 1 Ancona Xilofono 59 59 anche per te. QSL? Buona, bella, ciao, ciao, buona, domenica. buona domenica. ciao. QRZ. 5 Allora Florida 5 avanti. QSL, QSL, collega della, della zona francese, Francia 5, eh, 5-9 anche per te, 5-9 anche per te, eh, scusa il rumore ma c'è molto molto vento, ciao 73. 5-3, il mio nome è Roger, Francia 5, di Forno, Chilo Whisky, ciao ciao. Golf 1, novembre, papà mette io. Roger, Golf 1, Golf 1 over. Ho capito. Milano, 5, 5, 5, Roger, Delta Golf, 1 november Papa, Messico. 5-9 for you, my friend. Back to you. Roger, Foxtrot 4, eh, Whisky Bravo November, Foxtrot 4, Whisky Bravo November, 5-9, back to you. Roger, Roger QM, now, 9 59, QSL. QSL, my friend, QSL, my friend, my name, is Alessandro, thank you, 73. Grazie, <inaudible> arrivederci. Ebbene, lo Svizzero lo facciamo? Eh? over hotel bravo 9 over hotel bravo 9 over oscar, echo three, germany, germany, sierra, roger oscar echo 3 germany germany sierra 5 9 back to you five, Juliet, kilo, kilo. oscar echo 3 germany germany sierra 5 9 back to you Scusa il rumore. Sì. Ciao, 73, QRZ Hotel Hotel, Hotel Hotel Bravo America Hotel Bravo 9, Hotel Delta America 59 QSL grazie you my friend, Thank you. 73, good weekend. Quartz. Uh, Florida 5, uh, Florida 5 over. Roger, Florida 5, Juliet, Kilo, Kilo, 5-9, 5-9, back to you. Roger, 5-9, you report real, 5-9, thank you, good weekend, bye bye. Roger, Delta Lima 8, complete your call. Yeah, Delta Lima 8, November, Delta Golf, you're 5 and 7 QSL. yourself. Quasal, Delta Lima 8, November, Delta Golf, is correct? Yeah, you're 5 and 7, up to 5 and 9, the secure speaker. Thanks for this auto activation, Mandy 73, nice weekend. Thank you to you, my friend, 73 and good weekend, bye bye, Quercel. Oscar November, Oscar November over. Grazie, buongiorno qui la Ontario Napoli 7 Zulu Mike, 7 Zulu Mike 5, Roger Ontario Napoli 7 Zulu Mike Ontario Napoli 7 Zulu Mike 5, QSL. Per 59 QSL Buon divertimento. Grazie 73, QRZ. Uh, Echo Alpha, eco Alpha over. eco Alpha 2 Charlie Kilowatt X-ray, eco Alpha 2 Charlie Kilowatt X-ray. Good morning, Alessandro, 555 65, over. Roger, eco Alpha 2 Charlie Kilowatt X-ray. 59 Real 59. Thank you. 73 and good weekend. Bye-bye. Thank you for bye-bye Bye-bye. Uh, Roger, Zulu, Mexico, Zulu, Mexico, over. 57 Zulu Mike, Sugar 57, Zulu Mike, Roger. Roger, uh, Sugar 57, Zulu Mike, 59, uh, back to you. Oh, thank you for the report. Uh, you are 5x5, 5x5 here in East Slovenia, Roger. Thank you, thank you for 5 uh, 5 uh, Good weekend, uh, uh, bye bye, and 73. Roger, Delta Lima 3, Delta Kilo Hotel, is correct? Yeah, very nice, good morning. Uh, Delta Lima 3, Kilo Delta Hotel, you're 5x6, 5x6. Roger, my friend, thank you. Your report is 5 9 Thank you to you and good weekend. Bye bye. Bye bye, so do we. Roger, Alpha Golf Ontario, Alpha Golf Ontario, over. Golf 6, 5, 5, 5, 5, questa è l'italia whisky 3 alfa golf ontario eh, 5 6 5 7 per te 5 6 5 7 grazie 73, 73. Ciao, grazie. Ciao. Costa, whisky, sierra, bravo. roger whisky sierra bravo complete your call Thank you to you, my friend. Golf 4, Golf 4, Whiskey, Sierra Bravo. 5758, your report. Thank you, 73. Oh, very big signal Germany 4 Alpha Foxtrot India. Germany 4 Alpha Foxtrot India. 59 plus plus 59 plus plus back to you. <laughs> uh, good morning to you, Thank you for the 59 uh, uh, plus signal. You're 5 and 7 with me. 5 and 7. 57. Nice signal. Thank you very much for the 73. 73 my friend. Uh, bye bye. Roger, Sierra Five, Sierra 5, over Negative, Sierra 5, Zulu, complete your call. Sierra 57, Sierra zero zero complete your call sorry Roger roger sierra five sette india lima foxtrot roger, roger, Serra, five, sette, India, Lima, Foxtrot, five, five, five, five. Thank you, 73. Roger, Sierra 57, India, Lima, Foxtrot. Sierra 57, India, Lima, Foxtrot, QSL. 73, ciao! Roger, Echo Sugar Yankee, over. Yeah, two, Echo Zero, Echo Sugar Yankee. Over. Golf 2, uh, sorry, complete your call, Golf 2. Okay, number 2, Echo Zero, Echo Sugar Yankee, over. Roger, Roger, <laughs> number 2, Echo Zero. Okay, Roger, sorry my friend, 59, your report back to you. Roger Roger thank you, SOT activation, bye bye 73, good weekend, thank you bye bye Siku Siku Siku Sota Siku Sota Siku Sota Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra portable QRP SQ, SQ, SQ, Italy Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, Portable QRP, a moment stand by, sorry. Allora, due chiacchiere su questa attivazione sota. Eh, mi sono dimenticato il pochetto degli appunti per il log. e dovuto fare tutto in, in registrazione. Eh, sempre il mio setup preferito, ovvero il dipolo Polo banda per 40 metri, che è una lunghezza che bene o male in un posto da piazzarlo lo trovi anche in vetta della montagna, quindi, eh, quella quindicina di metri eh, si può saltare. L'apparato L'FT-817 è eh, una bellissima batteria e eh, va veramente bene, va veramente bene, la batteria, eh, monobanda, eh, così il contatore, eh, vado via liscio, la verticale, una un molto debole nelle attivazioni sotto, tutti ne parlano un gran bene, ma eh, il resto della mia idea è che meglio di poco. Montegottero circa 1780 circa. Eh, confine fra la Liguria di qua e l'Ibria di là. Giornata neanche troppo malvagia. Un po' di vento, nebbia, ma si riesce a fare qualcosa. 73.